Buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo una lente mezza sfera di vetro di ottima qualità è valida per leggere giornali libri e riviste è perfetta su superfici piane quindi trova l'utilizzo ideale per la lettura può essere utilizzata anche per l'osservazione di francobolli e di monete. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. A presto, grazie.